allora questa carta è uno dei tabù più grandi che si incontrano nella nostra vita moderna e uno dice ma quale tabù cioè c'è sesso dappertutto sui manifesti che vendono i reggiseni così come sui manifesti che vendono le patatine o le scatolette di tonno ci sono culi tette di donne e di uomini anche ultimamente praticamente ovunque di tutte le età di tutti i gusti e le dimensioni quindi, insomma, ma che tabù ci deve essere sul sesso nella nostra società? In realtà qui non si parla solo di eh, sessualità esplicita, quindi legata in un modo o nell'altro all'accoppiamento. In questa carta si parla di un potere parecchio più profondo. Guardate la proporzione di questa sfera rossa rispetto alle case, agli animali, agli oggettini che ci sono sotto, è enorme, occupa tutto il cielo praticamente, gigantesca. Quello che accade spessissimo nella, nel mondo occidentale, nel mondo moderno in generale, è che l'energia sessuale viene fatta coincidere con il sesso, tutte le sue proiezioni, con tutte le sue complicazioni, con tutte anche le sue sfaccettature magnifiche. Ma l'energia sessuale nasce ancora prima di avere dei compagni con cui condividerla, nasce all'interno di noi. È questa sfera enorme rossa che la Terra mette a nostra disposizione e noi la facciamo risuonare nelle nostre casse di risonanza che sono i nostri chakra a livello sottile e il nostro corpo a livello materico. Per guarire dal mal di schiena, io non devo affidarmi all'aspirina piuttosto che al sale caldo sui reni, piuttosto che all'osteopata. Quelle sono tutte azioni che mi potranno aiutare. Ma se non vado a risvegliare dentro di me questo tipo di energia, starò semplicemente posticipando il mio malessere. Magari lo sposto da un'altra parte, magari ne cambio gli equilibri e gli assetti, ma non troverò un benessere d'insieme, non troverò una rigenerazione, una guarigione. Che poi io ci arrivi con i farmaci della chimica, che poi io ci arrivi con un rimedio omeopatico che ci arrivi con un rimedio energetico questo è un percorso che di volta in volta decido parlo del mio mal di schiena ma potrebbe essere eh, l'aver preso il covid l'aver abbattuto la testa cascando da una sedia può essere qualsiasi cosa ciò che ci tiene insieme quello che ci permette di essere vivi incarnati e attivi a tutti i livelli della materia dell'anima, dello spirito, quello che fa da collante, da malta, che tiene insieme i nostri corpi, è questa energia qui, questa enorme sfera rossa che non nasce all'interno di noi, è appartenente alla terra, si sente fortissima quando si entra in contatto con il mondo degli animali, non il mondo degli animali tipo il mio amicino che mi assomiglia tanto, e parla completamente di me, e sa tutto di me no, una natura anche un pochino più transpersonale capita a volte mi è capitata una volta una cosa bellissima di vedere in natura eh, animali selvatici no? che possono essere cinghiali, cerviatti e mi è capitata questa cosa splendida di vedere in lontananza un cervo credo fosse insomma un, un cucciolo, un cerviattino che saltava e giocava nella neve. A parte una cosa bellissima, perché non credevo che i cuccioli degli animali giocassero. Cioè, credevo giocassero tra loro per allenarsi a combattere, per eh, allenare la sopravvivenza, ma in realtà questo era completamente solo e balzellava nella neve per lasciarle impronte, per divertirsi come facciamo noi, vorrei dire da bambini, ma io in realtà lo faccio anche da grande quando giochiamo con la neve, o nell'acqua, o sul prato. Ecco, senza energia sessuale non ci sarebbe quella frizzantezza, quella voglia di giocare, di sperimentare, di sentire il piacere del gioco, del contatto, ad esempio in quel caso con la neve. È proprio la spinta vitale quello che ci permette di non solo funzionare, ma mantenerci anche come ben oliati dentro, no? mantenerci vogliosi di esistere. Un caso opposto a quando c'è tanta di questa energia, e ripeto, che si sia accoppiati o meno che si sia sessualmente attivi o meno, che si sia interessati a un ambito piuttosto che a un altro della sessualità, questa prescinde dalle nostre preferenze, dalle nostre abitudini, dalla nostra situazione di vita attuale. Guardate quanto sono piccoli qua sotto gli elementi del paesaggio. Facciamo la proporzione. Cosa aggiunge l'ottagono dei dadi di oggi a questa visione dell'energia sessuale? Il fatto di renderci conto quanto sia esterna a noi. L'ottagono risuona con il nostro settimo chakra, la capacità di guardare dall'alto, da sopra, di intravedere l'armonia dell'insieme, al di là del dettaglio. E noi questa energia che abbiamo e che risuona dentro tutti i nostri corpi possiamo fare lo sforzo di osservarla anche da fuori di riconoscere che non è nostra che non ci appartiene non la generiamo viene dalla terra ed è immensamente più grande di noi a queste proporzioni qua quello che possiamo fare oggi e andarla ad osservare nella nostra giornata l'energia sessuale che spesso ha a che fare con il sesso e altrettanto spesso no quindi al di là dei cartelloni con tette e culi di fuori iniziamo a ritrovarla ad esempio quando cuciniamo quando mangiamo quando muoviamo il corpo quando ci laviamo quando esploriamo con i sensi un qualcosa che sia un profumo, la consistenza di un abito, anche solo la sensazione del pavimento sotto ai piedi, una cosa che aiuta tanto a sollevare questa energia è proprio farsi un bel giro a piedi nudi, nel prato, se è estate adesso fa freddo, anche sul tappeto, sul legno, bellissimo, ma proprio portare l'attenzione alla consistenza del suolo. Un po' come fanno i gatti. Andiamo proprio a cercare questo aggancio alla vita che ci nutre e ci mantiene saldi e sani e svegli e vitali. Non è scollegato, naturalmente, fare la ginnastica al mattino. Con lo stretching o senza stretching, difficile o facile, approfondita o non approfondita, la ginnastica non serve a semplicemente mantenerci elastici o perdere peso o tutto il resto è una buona abitudine che risveglia anche l'energia sessuale all'interno del nostro corpo intanto ci ricorda ad averlo il corpo e già questo è un ottimo passaggio e poi la mette in circolo ci riscalda Dai, ho parlato tantissimo questa mattina. Tolgo il microfono, partiamo dai movimenti dei tre corpi e facciamo la ginnastica di oggi. Via! Thank you. non si parla è rapidissima la ginnastica. Certo è diverso da quando la si racconta, comunque non abbiate timore, da lunedì torniamo a raccontarla e a farla anche bella completa, spero, <ride> tendenzialmente credo di sì. Salvo imprevisti, salvo complicazioni e novità, noi ci vediamo lunedì mattina alle 9 fate un pensierino se approfondire la possibilità di partire lunedì sera invece con il percorso che riguarda i talenti e le geometrie è un percorso geometrico questo vuol dire che si utilizza uno degli archetipi delle geometrie per ogni sera che corrispondono ai nostri chakra e sono semplici da visualizzare danno uno spazio, una forma, un riferimento alle energie che muoviamo un passo dopo l'altro andiamo a contattare il nostro talento di ora dalla sua forma più interna, intangibile, astratta pian piano, uno strato dopo l'altro, ne prendiamo coscienza e lo portiamo fuori in una forma che magari già conosciamo o in qualcuna che magari ci sorprende chissà, vedremo. Chiedetemi informazioni e ne parliamo. Intanto vi saluto, vi auguro un ottimo venerdì e uno splendido weekend. Grazie di aver seguito, ciao!